Farò prestare un soldino di sole se chi regalare lo volante. a potrai posare tra i biondi capelli, quella ruba d'oro a Questa piccolissima serenata Grazie. Ah.